Sì, No. che un crystal cake. è così. non è così. non è così. È ma che c'è un po' di No, grazie mille. Grazie. a Allora ci vediamo stasera, bene. un abbraccio grande. Grazie. Grazie. Grazie tra il il terzo grazie Il... No, non è un problema. Juventus risultato 0-1 in Atalanta per Gambo. No, no. Ok, momento. No. Okay. Okay. No. Un momento. Un momento. Grazie. Il grande. Il grande, per favore. Oh, quickly, guys, quickly. Okay, okay, go. okay, okay, okay. This is Okay, okay. So, okay, okay. Okay, okay. Thank you. Thank you. you. That's right. I'm going to take one. I'm going take one. Va, va, è il finale, terzo. Ok, okay. grazie. Victor. Grazie e, ciao. Mille. Grazie tanto, buon viaggio. Ciao. Ciao. ciao, grazie mille. Grazie. I, forza, grazie. I forza, i forza, i vumenti. Eh? Ciao, so, grazie.